Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia nel breve video di oggi vedremo un argomento molto importante come si fa a progettare delle tabelle complesse con i fogli di videoscrittura noi utilizziamo Writer che è un programma che fa parte della suite LibreOffice, ma praticamente queste operazioni eh, sono uguali anche all'interno di Microsoft Word. Allora noi vediamo, noi abbiamo questa tabella che eh, sembra semplice ma in realtà non, non lo è. È il PIL delle regioni diviso no, in regioni del nord, centro al sud e poi questo è l'anno e questi sono i dati, diciamo regione per regione. Come facciamo a riprogettare una tabella di questo tipo? Noi dobbiamo individuare quante colonne e quante righe sono. Ecco, in questi casi... Bisogna ricordarsi che bisogna andare all'opposto, bisogna contare da destra verso sinistra e dal basso verso l'alto. Allora, quante colonne sono? Andiamo da destra verso sinistra: 1, 2, 3, 4, 5, 6 sono 6 colonne, non bisogna lasciarsi ingannare da questa cella che occupa tre colonne: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi, questa tabella ha 6 colonne. Quante righe sono? Beh, intanto abbiamo le 20 righe delle 20 regioni, d'accordo? E poi abbiamo praticamente 1 e 2, vedete? Sono questi due livelli. Non bisogna lasciarsi ingannare dal fatto che questa cella occupa praticamente 3 colonne orizzontalmente e 2 righe. Quindi noi abbiamo in pratica una tabella che consta di 6 colonne, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 22 righe. 20 righe sono le regioni 1 e 2. Andiamo a rifarla. Adesso con il nostro writer e vediamo come ci viene. Allora, la prima cosa che dobbiamo eh, curare è l'impaginazione perché vedete che nel foglio, solitamente quando viene aperto il programma, è, il foglio è verticale, una, è un foglio A4 verticalmente. Allora noi andiamo nella scheda layout che si chiama eh, appunto impaginazione, andiamo all'interno di orientazione e facciamo orizzontale ed ecco che ci viene messo in orizzontale. Suggeriamo in questo tipo di casi di fare anche un margine della pagina più stretto possibile e vedete che si è ristretto e poi vedete che il cursore viene messo in alta sinistra noi dobbiamo collocare un oggetto al centro allora andiamo nelle... Nel menu inizio e facciamo praticamente eh, l'orientamento, vedete, l'allineamento al centro. Facciamo anche un po' di zoom, utilizziamo questo tipo di struttura per fare lo zoom di modo che a casa vediate un pochino in maniera migliore. E adesso iniziamo a riprodurre questa tabella che abbiamo detto che è caratterizzata da 6 colonne e 22 righe. Allora come si fa? Molto semplice, dopo che abbiamo messo il cursore al centro andiamo nel menu inserisci e troviamo proprio una eh, voce che è completamente dedicata alle tabelle invadiamo, vedete, e noi facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 colonne arriviamo fino in, po in fondo, vediamo che il massimo è 15 righe noi ne dobbiamo fare 22 ne aggiungeremo praticamente 7 a mano non ci vuole niente, si fa con il tab clicchiamo ed ecco che abbiamo fatto la nostra struttura adesso che cosa noi dobbiamo fare? facciamo un pochino, tentiamo, ve lo voglio ingrandire per farvi vedere un pochino meglio e dopo rimpiccioleremo, eh così è troppo grande, così. Allora noi che cosa dobbiamo fare? Partiamo sempre da destra, vedete che tre colonne in pratica sono occupate dall'unica cella anno 2020, allora noi che cosa facciamo? Sempre da destra verso sinistra e dal basso verso l'alto per capire la struttura delle tabelle. Prendiamo queste tre colonne, noi le selezioniamo con il mouse, poi andiamo all'interno del menu tabella che adesso ci si è materializzato. Vedete c'è questa linea blu perché siamo all'interno della tabella. E clicchiamo il tastone Unisci Celle. Semplicissimo. Adesso qui possiamo fare anno 2020. Vedete? Stiamo iniziando a progettare la tabella. Andiamo a selezionare la tabella. Andiamo nel menu eh, inizio e scegliamo il, un coloretto pastello. Quello che sia. Va bene? Abbiamo iniziato bene. Rivediamo bene qui che cosa succede. Vedete che qui c'è questa... Cella che occupa due righe verticalmente, praticamente tre colonne orizzontalmente, allora andiamo a farla subito. Sappiamo che sono tre colonne, quindi facciamo così: 1, 2, 3 e andiamo sempre nel menu tabella e gli diciamo miscicelle. E poi diciamo che sono, abbiamo detto due righe, quindi dall'alto verso il basso, selezioniamo, facciamo così. Abbiamo selezionato, vedete, due righe di cui la prima è una sola cella e la seconda sono tre celle e facciamo le celle Ed ecco che ci siamo. Vogliamo fare una cosa simpatica? Noi vediamo che il realizzatore di questa tabella ha messo la scritta al centro, non solo orizzontalmente, ma anche verticalmente nella cella. Andiamo a trovarlo. È un pochino mh, nascosto, noi non sappiamo ebbene perché c'è vedete questa freccia qui noi clicchiamo e vedete che c'è qui e tutta la serie di pulsanti dell'allineamento orizzontale vedete e già è allineato al centro e qui è l'allineamento verticale quindi facciamo al centro quindi è allineata al centro questa cella sia orizzontalmente sia verticalmente vedete dove è andato il cursore allora qui che cosa c'è? PIL delle regioni PIL delle regioni noi la facciamo velocissimamente non è che la rifacciamo tutta uguale il video sarà molto breve Pilla delle regioni, a questo punto noi evidenziamo il test, abbiamo visto che il realizzatore di quella tabella l'ha fatto un pochino più grande, mettiamo non so 18 e ha fatto grassetto e corsivo. E gli diamo ancora una volta, lo selezioniamo, andiamo nel menu inizio e gli diamo un colore pastello, vediamo uno qualsiasi. Diciamo questo qua, d'accordo? Continuiamo con la progettazione della nostra tabella. Allora noi vediamo che la cella nord praticamente invade quante righe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Andiamo subito a farlo. Prendiamo queste qua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Andiamo nel menu tabella, facciamo unisci e vedete che abbiamo creato la cella nord. Però la cella nord com'è? È sempre come quella di prima, orientata non solo orizzontalmente al centro ma anche verticalmente. Quindi scriviamo il parolone nord, n invio o invio r invio di invio facciamo così la selezioniamo e abbiamo visto nel menu eh, inizio abbiamo praticamente grassetto corsivo e la mettiamo un pochino più grande perché c'entra possiamo farlo anche un 20 vediamo se c'entra ecco qua poi andiamo a vedere continuiamo la nostra progettazione la parte del centro quante righe invade questa cellula? 1 2 3 e 4 Andiamo nella nostra progettazione, 1, 2, 3 e 4, io ho premuto il mouse, lo mantengo premuto e seleziono quattro celle, menuta bella, come sempre unisci celle, menuta bella questa freccetta qua e gli diciamo allineamento al centro. E quindi ci scriviamo, vedete, C. Invio E, invio N, invio T, invio R, invio O. Viene un pochino più grande, vedete questa cella qua, allora noi che cosa facciamo? Selezioniamo questa, andiamo nel menu e lo riduci riduciamo di modo che, vedete, la cella venga praticamente identica. Centro, la facciamo così, selezioniamo, facciamo grassetto e corsivo. Vedete, vi ricordate che il nostro strumento, inserisci tabelle arriva soltanto alla riga quindicesima quando noi abbiamo visto che la progettazione della nostra tabella riguarda invece addirittura 22 righe che cosa facciamo ah, siccome noi abbiamo fatto 15 righe ne dobbiamo aggiungere 7 con il tab in alto a sinistra si fa verso la fine della tabella si fa tab ed ecco che ha creato una una riga 1 2 3 4 5 6 7. abbiamo manualmente aggiunto queste righe perché per una stranezza praticamente lo strumento aggiungi tabella ci consente al massimo di creare 10 colonne e 15 righe in realtà in una 4 vediamo, abbiamo visto che ce ne stanno più, forse potevano arrivare fino al limite della 4, no? messo ho messo in orizzontale o in verticale comunque questa è stata eh, la, la decisione di coloro i quali hanno progettato questo strumento facciamo un pochino una zoomata, andiamo a rivedere la nostra tabella quante regioni occupa il sud? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Allora andiamo qui, invadiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e come sempre andiamo nel menu tabella, quindi tutti gli strumenti relativi alle tabelle stanno evidentemente all'interno del menu tabella. Unisci. Come sempre noi vogliamo che il testo non sia solo eh, orientato al centro orizzontalmente ma anche verticalmente, qui scriviamo sud. Qui abbiamo un pochino più, no? possiamo fare un pochino il testo più grande perché la parola sud è un pochino più piccola facciamo così e che cosa facciamo andiamo in inizio facciamo grassetto corsivo e lo facciamo un pochino grandino perché la parola è corta possiamo farlo va bene venti così adesso vediamo poi che cosa succedeva a questa parte qua vedete qui c'era questa parte qui con i numeri e questa parte qui diciamo con le regioni Allora, usiamo gli stessi colori e facciamo noi inviadiamo tutta questa parte qua la invidiamo per bene, cioè la selezioniamo con il mouse e scegliamo un colore pastello, vediamo uno che ci piace, quindi il nord lo facciamo tutto celestino, Invariamo questo qua, lo facciamo sempre con uno sfondo della cella, lo facciamo tutto rosino, non so, e il sud, Invariamo qua e con un altro colore che possiamo scegliere il verdino. Ecco che stiamo, ci stiamo avvicinando, vediamo un'altra caratteristica, la parte della numerazione delle regioni, lasciamo perdere che poi qui ci sono i quadrimestri con tutti i dati numerici del PIL ormai la tabella sta vedendo identica, è un pochino più piccola, allora noi che cosa facciamo? vedete se ci mettiamo qua il puntatore passa dall'essere il cursore tipico a essere a doppia freccia orizzontale clicchiamo, mantiamo, manteniamo premuto ed ecco che gestiamo no, la dimensione della colonna quindi abbiamo restretto tanto la scritta è verticale, restringiamo qua il nome delle i numeri delle regioni praticamente qui verrebbe no ce le mettiamo 1 2 3 eccetera e gestiamo qua sempre bisogna stare attenti di trovare il punto esatto in cui il puntatore si modifica vedete e possiamo fare così allora ecco noi adesso ci fermiamo qui perché il video è venuto anche troppo lungo perché tanto l'importante era replicare la progettazione vedete l'abbiamo replicata la prima cella in varie tre colonne e due righe, la seconda cella invade semplicemente tre colonne, poi abbiamo la cella nord che invade tre, otto righe, la cella centro che ne invade quattro e la cella sud che invade otto righe. Ed è così, poi abbiamo semplicemente ridimensionato la struttura aspettando che il cursore diventasse eh, praticamente una doppia freccia. Poi ovviamente possiamo salvarlo, e lo possiamo sia salvare, sap sapete benissimo come, possiamo fare... Nel, possiamo andare inizio vediamo se andiamo su file ce lo fa salvare come salva con nome e praticamente noi lo possiamo salvare sia in formato open document text perché è LibreOffice ma ovviamente lo possiamo salvare anche vedete come se fosse praticamente il docx di Word nella stessa maniera oppure ogni documento fatto con LibreOffice praticamente noi se andiamo nella scheda inizio o forse sulla scheda file ecco lo possiamo esportare anche come pdf è semplicissimo si clicca e praticamente si dice dove e viene subito immediatamente un pdf facciamo test il pdf serve per non farlo modificare al destinatario di questo documento noi chiudiamo questo vedete abbiamo fatto il test pdf noi prima avevamo il pil regione l'abbiamo eh, riprogettato Questo è l'originale No, se noi facciamo così e questo è quello riprogettato da noi in pdf vedete che è molto simile bene allora il video finisce qui grazie a tutti per averlo visto fino alla fine spero sia stata di, di vostra utilità questa video guida al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia